l'etica dell'aere station e 26 domande sull'allungamento dei capelli, ci sono 26 problematiche dietro ogni allungamento dei capelli. La sensibilità nostra è imparare a diventare presenti quando facciamo l'intervista conoscitiva, ma poi ne parleremo un po' più nel dettaglio. Poi ci sono le iniziazioni aere station che eh, un rito si è sempre fatto, da sempre, sono cambiate le epoche, si fa ancora, però non siamo consapevoli di fare un rito del taglio dei capelli o dell'allungamento dei capelli. Sia del libro, sia nella newsletter, eccetera, che sono tutti aneddoti che vi aiuteranno a capire uh, qualche concetto per poi ridarlo alla cliente, perché la cliente, so, più di noi, nella. Nel mito eh, ci sono gli aspetti psicologici della cliente, il linguaggio del corpo della cliente e la somatizzazione, fare suoi, questo oggetto estraneo. Quindi sono piccoli procedimenti che vanno fatti durante, eh, poi eh, parleremo un attimo degli strumenti operativi e poi il, le fasi del montaggio, lavare, sopra, come si sovrappone la ciocca, come fluidifica il, il polimero delle ciocche a fusione, la manipolazione delle dita, come devi eh, farle e le varie problematiche che ci sono dietro. Poi c'è l'interpretazione del progetto e faremo qualche esercizio che ci aiuterà lo faremo tra di noi per interpretare le quantità di capelli ok? però per quello lo, lo facciamo più avanti adesso montiamo queste alla testina vediamo che cosa realizzeranno queste giovani ragazzi. Allora <ride> che giornata bestiale oggi sta molto <ride> cose. Allora, no, no, è stata un giudizio di, della giornata è molto personale posso dire certo. quindi comunque va fatta una buona diagnosi del capello una buona consulenza con la cliente che è fondamentale anche eh? come tu, per rieducarla al, all'approccio proprio anche con il capello lungo. Poi, ovviamente, in base al, alla modalità che si decide no. di andare a montare se con la cheratina, con la fusione, con il ring, no. con la tessitura, qualsiasi esso sia, no. l'importante no. è che all'inizio no. bisogna eh, appunto educare la cliente, quello è fondamentale. Come si lava, con quali prodotti, con uh, la modalità da utilizzare, qualsiasi... Ma un, cosa. una cosa importante che abbiamo studiato oggi, nel momento che finiamo con un allungamento dei capelli, dobbiamo dire alla cliente di ritornare almeno per un viso per vedere, perché facciamo cioè, no, la garanzia dei 100 giorni, come la possiamo esatto. dare? Come no, la dare. possiamo dare, assolutamente. esatto, Do. che sono Davolo. Veloce, pulito, efficace, tre parole <ride> per descriverlo. Una brava ragazza e vedremo il, i suoi lavori, mi raccomando, nel gruppo Gallori Group Academy potrete visionare i lavori della giornata anche di oggi. Bene, Va bene. grazie. Grazie, ciao.